In questo video mostrerò l'evidenza della programmazione mentale ad opera della TV. Nella prima parte farò un resoconto della realtà delle scie chimiche e del tempo meteorologico-artificiale nel quale viviamo. Nella seconda parte spiegherò come ci hanno imprintato con messaggi subliminali realistici l'immagine di aerei che sciano e dei quali sentiamo il rumore quando, prima della geoingegneria, per decenni gli aerei di linea in quota non li abbiamo neppure visti. Infine, nella terza parte, mostrerò ciò che è sotto l'occhio di tutti quotidianamente più presente delle scie chimiche in cielo, ovvero la versione grafica del cielo chimico e dell'aereo che disegna una scia negli sfondi di tutti i programmi tv più visti. Queste immagini stilizzate sono punti o strisce che tracciano, fasce parallele o che si intersecano, quasi sempre nei colori bianco e azzurro in varie sfumature. Queste immagini, che io chiamo pattern chimico, sono spesso in movimento per richiamare l'attenzione della mente inconscia che li registrerà a nostra insaputa. Questo pattern chimico omnipresente è il richiamo quotidiano della programmazione mentale collettiva e fa sì che la gente alzi gli occhi al cielo e di fronte al quotidiano scempio mostruoso non noti niente di strano.